37でロスマド。100 種類がすっごい Get <laughs> a Non posso calciare il portiere. Ehi va bene, guarda, sono tempo di vita. Stai lì, frate. Stai lì, frate. lì. Ragazzi come avete visto è finita ragazzi Quest'anno abbiamo veramente fatto un passo da gigante E soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo fatto un giro 360 ragazzi Su quello che era il piano quest'anno e questo e quant'altro Su quello che volevamo fare Ed è stato tutto davvero inaspettato Siamo stati davvero fortunati Siamo stati in grado di giocare Ragazzi, non me l'aspettavo, 90 minuti per circa 6 partite, ormai 7 partite. Quindi davvero qualcosa di cui sono davvero tanto, tanto grato. E va bene, è andata come doveva essere, il calcio è così, ormai purtroppo non possiamo farci nulla. Però una cosa poco ma sicura, che dobbiamo andare avanti, non possiamo arrenderci e adesso dobbiamo guardare il prossimo capitolo cosa succederà ora non ne ho idea però so solo che ora iniziano le vacanze in cui dovremo lavorare bene bene ragazzi per riprepararci per l'anno prossimo ora sappiamo che possiamo farcela possiamo farlo e sapete già quando ci credi tutto è possibile tutto può succedere all'ultimo minuto so che un sacco di voi stanno continuando a lavorare sui propri obiettivi e mi piace che mi scrivete, mi aggiornate su quello che state facendo e così anch'io vi sto aggiornando ora comunque ragazzi ricordatevi che quando ci credi tutto è possibile vi prometto che mi farò sentire molto presto è solo che è stressante stare dietro i social media e questo e quant'altro c'è un sacco di robe su cui devo lavorare, questo e quant'altro però vi prometto che torneremo e ci faremo sentire quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo vlog.